Nello scorso video abbiamo incrociato un pota verb che poi non abbiamo spiegato. POTA? Annete il turno che annega? So per certo, amici toscani, che vi siete allambiccati il cervello nel capire cosa significasse. Ecco la traduzione. Siamo dentro, torna ad annegare. Niente da fare, eh? Siamo, torna, dentro. E ben significa semplicemente... Siamo tornati al punto di prima. E non era un gran punto. Vuela, ciula! Non dimenticare, bagnino toscano, di iscriverti al canale e di attivare la campanellina delle notifiche, perché eviterai di tuffarti inutilmente in mare per cercare di salvare una bresciana che non sta annegando, ma sta semplicemente parlando con il marito della situazione Covid. Siamo dentro, torna ad annegare. Inoltre ci siamo accorti di aver caricato il video il giorno 11 novembre senza aver dato il dovuto tributo a San Martino, che qui nel bresciano e nel bergamasco è una festa. Molto importante Sure, come la nada San Martino? Bene! Non ti preoccupare, nessuno sta tirando bestemmie Anche se qui siamo ruvidi quasi quanto i Veneti Abbiamo un modo particolare di usare la frase Fare San Martino Come andate a San Martino? Bene, bene, grazie Nessuno ti sta interrogando e chiedendo nulla su San Martino Qui da noi lo usiamo semplicemente per dire Come è andato il trasloco? Ma perché? Fare San Martino significa traslocare. I contratti agricoli avevano inizio e fine il giorno 11 novembre, giorno appunto di San Martino perché in quel periodo i lavori nei campi erano fermi. Scaduti i contratti chi aveva un podere con una casa in uso la doveva lasciare libera proprio il giorno 11 novembre. Era frequente in quei giorni imbattersi in carri pieni di ogni masserizia che si spostavano da un podere a un altro facendo appunto San Martino. Qui da noi Spesso, anziché traslocare, si usa dire fare San Martino. Pota. vedrei a far parte di Piero Apoor? Tu sei riuscito a capire una parola di quello che ha detto. Difficilissimo. Posso dirti che Piero Apoor è una persona, o meglio, un personaggio di fantasia. Questo pota verb non è traducibile. O meglio, questa sarebbe la traduzione letterale. Pota. Sta facendo la parte d'invidia di, di Piero Vapore. Piero Vapore è un personaggio che fa recriminazioni inutili, prive di ogni fondamento. Part in bis o oh pardin bis va pronunciato tutto insieme. Caro amico milanese, non perdere l'occasione di tornare a mangiare sushi in Paolo Sarpi con in tasca l'esclamazione quella, faminga pardin bis per una somaca in più e in meno. Pirla! Donaci un like e se sei un coltivatore diretto della Valle Camonica suggerisci altri potaverbs per le prossime puntate sì, però Vincenzo Regis ha un sacco di seguaci in più su YouTube Dai, non fare parte per niente Si vede che è più bravo well, uh. Dai famminga